Ho deciso di, di partecipare e di, di portare la frittata, perché poi si, si narra che D'Annunzio fosse proprio amante delle, delle frittate, quindi quando mi hanno detto di partecipare ho immaginato che la frittata potesse essere piatto simbolo e che potesse rappresentare... Che che potevo portare io qui per rappresentare questo evento, sicuramente è un evento di, di grande spessore e l'idea di stare qui e portare un piatto semplice, che poi dietro la semplicità c'è sempre tanta complessità, è un po' anche il valore e il lavoro della mia cucina, una cucina che appare semplice ma dietro c'è tanto studio, tanta ricerca. Ma poi l'Abruzzo un po' è questo, noi siamo una terra. Eh, che ha grandi contenuti ma cerchiamo sempre di in maniera semplice in maniera molto chiara e diretta di, di raccontare siamo poco narratori ma più persone di contenuto viviamo in un momento anche dove negli ultimi anni i social e tutta la comunicazione è molto immediata e quindi anche la capacità di comunicare e di narrare è molto, è molto importante e anche delle prese molto molto immediate quindi riuscire a identificare con dei nomi e a dare un valore aggiunto dopo che c'è il contenuto perché sennò si rischia poi, come spesso accade, che la narrazione è superiore al contenuto e io avendo una scuola, parlo della cucina, dico sempre ai miei allievi prima i contenuti e poi impariamo a raccontare per oggi la narrazione è molto importante e anche l'estetica è molto importante D'Annunzio era un esteta, era una persona che amava la bellezza, si circondava di bellezza però oggi il cibo oltre a essere estetica deve essere anche etico, cioè il, il, il grande lavoro che si deve fare è di riuscire a creare dei piatti che abbiano all'interno sia estetica che etica, l'estetica è la parte eh, che poi spesso coincidono, cioè quando uno si dice un piatto esteticamente è perfetto vuol dire che è anche l'etica, etica vuol dire sostenibile, etica vuol dire che è un piatto che oggi anche se sia molto bello comunque faccia bene e quindi si va sempre di più a delineare una eh, e si deve delineare soprattutto in Abruzzo una terra così sana così piena di prodotti agroalimentari con un bacino gastronomico enorme il cuoco ha questo obiettivo è quello di riuscire a prendere questi prodotti renderli belli ma anche renderli sani sostenibili e quindi eticamente corretti il, eh, oggi la Cercare la parola giusta, raccontare i contenuti in maniera giusta e riuscire a, a, a trasmettere quello che c'è all'interno di un piatto, all'interno di un cibo, quindi territorio, quindi vuol dire... Eh, tradizioni, vuol dire skyline, perché immaginiamo che oggi siamo sui trabocchi in questo momento e se io penso a una zuppa di pesce, a un brodetto di pesce mentre mangio un brodetto di pesce io penso al trabocco, penso al mare quindi la bellezza del cibo è quello anche che ti riesce in un attimo, in un morso a farti immergere in un luogo e in uno skyline di un territorio. L'Abruzzo è pieno di skyline, con i vari prodotti, i vari produttori e le varie tradizioni. E il cuoco ha oggi la grande responsabilità di trasmettere attraverso il cibo la bellezza della nostra regione. Ma io ho lavorato molto con uh, cose sempre molto semplici. Abbiamo, la, abbiamo preso una cicoria, una cicoria di campo. In questo momento la cicoria è un'erba spontanea che è presente nel... Nel, nel mio territorio, Abruzzo di Montagna, abbiamo usato del, del peperone secco, peperone mh, crusco, quindi peperone essiccato, delle acciughe, quindi per legarmi quindi, al mare, alla sapidità, e della menta, del dragoncello, naturalmente delle uova, quindi una frittata eh, molto... Anche eh, molto della tradizione, perché se penso a pescara pure, cioè, un, un, un, proprio poche settimane fa ero avuto un cliente e si parlava di uova, ha detto ah, io vi faccio spesso delle uova col peperone secco all'interno, quindi è un gioco di acidità, sapidità, dolcezze e amari, perché la cicoria è amare.